Ciao a tutti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare la terza pagina dell'album Flowers che sto eh, realizzando in più video perché voglio creare delle pagine un pochino più articolate e visto che è una cosa che non si potrebbe fare in un video solo perché verrebbe troppo lungo lo sto facendo eh, dividendo le varie, le varie pagine e ce ne sono già due nel, sul mio canale youtube nella descrizione vi lascerò eh, i link alle due pagine precedenti così chi non, nel caso non le aveste ancora viste potete velocemente eh, Trovarle anche se comunque nelle play, nella playlist, nelle playlist ho creato già la playlist album flowers ehm, dunque partiamo subito e come eh, le altre pagine che abbiamo già realizzato la struttura di base chiaramente è sempre la stessa la rifaccio vedere velocemente è formata da due fogli uno delle dimensioni di 21x19 cm e uno delle dimensioni di 19x19 cm nella, eh, nel cartoncino con le dimensioni da 21x19 ho realizzato due pieghi a un centimetro per parte su due lati perché praticamente io andrò, adesso lo farò subito, ad incollare i miei due cartoncini in questo modo ve lo faccio vedere, così praticamente la base delle pagine del mio album del mio album non sarà nient'altro che questo formato 19x19 con una tasca che mi permetterà da un lato di inserire una tag e dall'altro lato di, unir, di andarla poi ad unire alla struttura che faremo alla fine dell'album un'unica cosa vi dico velocemente cioè che come al solito sto utilizzando eh, questi fogli che trovate nella descrizione dei prodotti che trovate ehm, nella trovate il link dei, dei prodotti che utilizzo nella descrizione del video come tutti i video e in questo caso si tratta di cartoncino di questo color eh, boh, non saprei neanche come definirlo cappuccino comunque un bellissimo colore vintage che si, che si presta vi assicuro ad essere utilizzato con tutte le carte e che ha la particolarità di essere goffrato da un lato e liscio dall'altro io chiaramente farò in modo che la parte goffrata che è quella più bella rimanga sull'esterno della mia pagina quindi prima di procedere al, alla realizzazione delle, della pagina vera e propria vado subito a fare questa operazione e cioè vado a eh, definire la mia base quindi semplicemente con della colla in questo modo qui lo faccio con la colla vinilica potete farlo con eh, il biadesivo come preferite io probabilmente qualcun, qualche altra pagina l'ho fatta anche con il con il biadesivo ma adesso utilizzo la colla questa colla vinilica stick vado semplicemente ad attaccare mi raccomando fatelo in maniera molto precisa questa è un'operazione semplicissima Vado ad attaccare i due pezzi di cartoncino, schiacciamo bene in questo modo qui. Ok, eccoci fatto in real time, così in questo modo vedete noi abbiamo questa struttura, quindi abbiamo la pagina che andremo a decorare in questo modo perché come vi ho già detto ma ve lo ripeto perché questa è una cosa molto importante che assolutamente non bisogna sbagliare bisogna lasciare le parti aperte sui laterali in modo che da un lato andremo ad inserire una tag e dall'altro lato andremo poi a, ad unire tutte le pagine sulla rilegatura della nostra copertina quindi fatto ciò passiamo a decorare il fronte della nostra pagina allora io in questo caso ho fatto due, due decorazioni diverse diciamo cioè non decorazioni, proprio due realizzazioni di layout diverse uno per una pagina e una, una per il fronte e una per il retro vediamole una alla volta così evitiamo di fare confusione quindi pastia, partiamo con il fronte allora io ho già preparato tutti i miei cartoncini e adesso vi do tutte le dimensioni affinché possiate tagliarli allora, partiamo da il primo cartoncino. Questo ha le dimensioni di 30,5 per, non l'ho segnato, ve lo dico subito, per 11,5, lo scrivo anche così rimane più chiaro, quindi 11,5 cm. Quindi abbiamo 30,5 per 11,5 di altezza dove ho fatto quattro pieghi un piego a 7 cm un piego a 2 cm, un altro piego a 2 cm e un altro piego a 2 cm quindi i pieghi sono a 7 9 11 e 13 cm quindi questo è il primo pezzo di cui abbiamo bisogno poi ho fatto una striscia da anche qui, non ho segnato l'altezza 4, quindi segniamo anche qui 4 centimetri. Allora, una striscia da 16 centimetri per 4 centimetri, dove sono andata a fare due pieghi da 4 centimetri da ambo le parti in questo modo. Ve le lascio qui, così rimangono le scritte. Dopodiché, ho tagliato 4 cartoncini uguali quindi 4 per in questo modo 4 cartoncini delle dimensioni di 11,5 x 9,5 4 cartoncini uguali l'unica cosa che ho già fatto ho utilizzato la mia fustella che avete già visto tante volte che ha due tipi di fustelle per gli angoli diversi io in questo caso ho usato questo tipo di fustella che mi piace tantissimo e, e quindi ho già fatto che fustellare solo da un lato e dalla parte più lunga però vedrete quando poi realizzo quello che ho in mente per, uh, vedrete come viene quindi capirete subito il tutto anche questa chiaramente l'ho trovata nel, nella descrizione dei, dei prodotti che utilizzo quindi per creare la prima struttura, quindi la struttura del fronte della pagina, ho bisogno di questi cartoncini. Vi lascio ancora un attimo qui così vedete. Ora detto ciò andiamo a vedere come realizzarla. Io voglio fare una, eh, una so cioè quello che voglio realizzare sul fronte è una pagina con le foto a cascata quindi cominciamo subito con il procedimento allora adesso in questo momento lascio un attimino la base tanto la struttura la creo e poi andrò ad incollarla sulla mia base per cui posso gestire tranquillamente la mia, la mia struttura senza, senza la base allora io ho piegato in questo modo vedete ho già fatto tutti i pieghi a 7 a 9 a 11 e a 13 questo perché? perché praticamente devo fare in questo modo allora andrò ad incollare i vari pezzi che ho ritagliato in questo modo allora il primo pezzo lo vado ad incollare qui mi raccomando l'unica cosa quando incollate fate sempre attenzione che i pieghi continuano a potersi fare senza nessunissima ostruzione quindi vado a mettere la mia colla vinilica in questo modo e questo primo cartoncino lo vado così ad incollare mi raccomando questa operazione quindi voi quando attaccate fate in questo modo piegate sempre benissimo il tutto in modo da, da poter da, da assicurarvi che, ehm, che si possano fare i pieghi. mi raccomando è una cosa importantissima ora cosa vado a fare vado a incollare le altre tre pagine in questo modo ma cosa faccio? Non uso più la mia colla vinilica perché praticamente vado a mettere solo, non avevo preso la colla, vado a mettere solo, guardate, eh, una striscia di colla qui in prossimità della mia fessura. Sarebbe bello se uscisse, se uscisse la colla. Ma io cosa ho fatto? Sicuramente l'ho lasciata aperta l'ultima volta che l'ho usata e adesso si è seccato aspettate che faccio in fretta e eh, devo solo togliere eccoci qua adesso forse funziona proviamo ok vedete faccio proprio una striscia adesso per per venire vicino alla telecamera faccio un po' danno perché Allora anche in questo caso vi faccio vedere il cartoncino, come vi ho detto, è goffrato e liscio. Io sto andando a mettere la parte goffrata nell'interno, in questo modo qui. Questo perché, adesso vi spiego, fatemelo solo incollare un attimino. Prendete bene di riferimento, fate in questo modo, quindi prendete bene sempre di riferimento che sia dritto con la parte di sotto e vado ad incollare. Mi raccomando sempre che il piego venga fatto perfettamente e importantissimo quindi aspettate che parlo di meno e cerco di fare la cosa un po più giusta ancora faccio qualche stupidaggine poi non viene più il, quello che, che deve venire nello stesso modo vado ad attaccare le altre due pagine quindi mettiamo il nostro filo di colla qui mi appoggio così magari riesco eccoci, ad andare anche più dritta mi raccomando appoggiate fate così piegate in questo modo in modo da assicurarvi che il piego si faccia tranquillamente e schiacciamo così ok andiamo ad attaccare l'ultima controllate sempre bene che siano perfettamente allineate e così andiamo a schiacciare in questo modo ok abbiamo attaccato le nostre pagine ora chiudo un attimo la colla perché altrimenti ok faccio subito subito un altro danno allora cosa faccio di questa striscia che ho tagliato questa striscia mi permetterà di far muovere la mia cascata cosa devo fare? allora prendiamo la nostra prima pagina quindi questa e praticamente andiamo ad incollare la nostra striscia che vedete rimane perfettamente incollata sul sulle pagine con le due alette che poi vi farò vedere a che cosa servono quindi vado a mettere la colla qui sulla mia striscia metto di nuovo la colla vinilica su tutto in questo modo qui e la vado a fissare in questo modo mi raccomando dovete centrarla bene aspettate che mi appoggio perché sennò rischio di, di fare male la cosa e poi non si capisce allora cogliamo bene in questo modo guardate quindi io ho incollato la mia pagina e ho fatto in modo vedete che i pieghi siano comodi che non si ostruiscano così in questo modo qui ora Prima di andare ad attaccare la nostra tasca che, vi dico già subito, verrà incollata così al centro della nostra, della nostra pagina. Prima di fare questa operazione andiamo a completare il tutto con la carta di decorazione. Allora, io ho già ritagliato, ho utilizzato il, il kit papavero per fare questo, questa pagina perché come sapete sto utilizzando per ogni pagina un kit diverso con dei fiori specifici e quindi questa è la volta del papavero anche il link delle carte le trovate nella descrizione del video quindi devo andare praticamente ad incollare le carte che ho già tagliato sulle quattro pagine in questo modo e sulla parte semplicemente sulla parte interna più lunga in questo modo qua quindi quattro pagine faccio vedere perché poi le andrò ad incollare io così evitiamo di, di fare un video per una cosa che non è importante cioè vedermi incollare una a una le pagine quindi andrò ad incollare le pagine in questo modo quindi le, i quattro diciamo ventaglietti e la parte solo della del fondo quindi con la mia colla vinilica vado ad attaccare il tutto. In questo modo abbiamo, ho incollato, vedete, tutte le varie cartine che avevo già ritagliato, leggermente più piccole del mio, dei miei particolari. Ora cosa andiamo a fare? prima di andare ad attaccare il tutto sul mio eh, sulla mia pagina mi raccomando sempre i laterali da utilizzare sul laterale ok non si era incollato bene e lo incolliamo diciamo che se usate il biadesivo magari è meglio io adesso ho usato la colla vinilica ma il biadesivo va anche benissimo quindi cosa vado a fare vado anche qui intanto ad attaccare la carta che ho deciso di utilizzare per lo sfondo quindi attacco velocemente questa che non l'ho ancora attaccata perché così rimane un pochino più chiaro quello che faccio mettiamo la colla così anche al centro è sufficiente e vado ad attaccare ok a questo punto possiamo andare ad attaccare il nostro particolare prima però dobbiamo ancora fare un'operazione dobbiamo andare a creare un gancetto sulla parte sottostante della struttura quindi cosa faccio? vado a, con la mia croupedail, vado a fare un foro e lo facciamo al centro adesso io lo faccio ad occhio tanto non più o meno è così direi che va bene quindi faccio un foro in questo modo qui poi prendiamo un nastrino io prendo un nastro dei miei soliti rotoli quelli che utilizzo sempre di pizzo che trovate anche nella descrizione dei prodotti ma io voglio ah, eccolo qua perché in questo caso voglio utilizzare quello più sottile di tutti quindi allora tagliamone un pezzo direi che così può bastare così non sprechiamo e vado a fare questo lavoro qui allora intanto vado ad infilarlo in questo modo qui e lo faccio passare dall'altro lato così almeno ok considerate che sono dei pizzi sottilissimi e che quindi si prestano benissimo a cose di questo tipo quindi ho inserito il mio pizzo questa è la lunghezza che voglio che rimanga potrebbe essere anche un pochino meno Sì, così è sufficiente ok e adesso vado inserire una così delle rondelline in questo modo qui questo mi fermerà vedete in questo modo lo potete sistemare mi fermerà il mio il mio pizzo e adesso vado a chiudere semplicemente così Allora aspettate che mi appoggio perché sennò veramente faccio di nuovo un disastro ok chiudiamo in questo modo vedete che noi abbiamo perfettamente bloccato il nostro pizzo adesso possiamo veramente completare il tutto cosa andiamo a fare andiamo a piegare le alette in questo modo e andiamo a bloccare sul sulla nostra pagina andiamo ad incollare solo le alette. Allora a questo punto quasi quasi metto del biadesivo che è più tenace perché considerate che praticamente questo, eh, queste due alette devono, devono tenere tutta la struttura e ci devono permettere di far muovere la nostra cascata. Adesso poi vi faccio vedere come quindi preferisco utilizzare del biadesivo che è decisamente più, più tenace l'unica cosa che vi dico sempre quando utilizzate il biadesivo per esempio io adesso non l'ho utilizzato per per incollare magari le pagine ma ma perché non l'ho utilizzato semplicemente perché quando voi utilizzate il biadesivo dovete fare molta molta attenzione a come appoggiate a come appoggiate eh, la vostra la vostra carta la vostra pagina perché se voi per sbaglio eh, se sbagliate non, non avete margine di margine di non potete mh, perfetto mi sono impappinata ma non importa e non riuscite a recuperare l'errore, cosa che invece potete tranquillamente fare quando utilizzate della colla vinilica, della colla liquida, perché voi appoggiate ma avete ancora modo di muovere e di verificare che il tutto sia perfetto se invece utilizzate del biadesivo, soprattutto come il mio, che questo è un biadesivo veramente tenace nel momento in cui appoggiate, come avete messo, così è e quindi dal momento che io sto facendo il video e quindi non posso magari avvicinarmi benissimo piegare perché altrimenti non vi faccio vedere bene magari utilizzo la colla eh, vinilica per comodità però eh, io preferisco sempre il biadesivo perché comunque rimane tutto molto più fermo e mi piace di più allora cosa faccio quindi vado a adesso vi ho detto tutte queste cose qua e cerchiamo di non sbagliare perché altrimenti veramente c'è cioè, me la sono mandata <ride> anche no allora quindi dal momento che in questo caso non c'è, eh, non, non devo tenere chissà quale perfezione, quale, devo solo centrare, ma lo posso fare tranquillamente in questo modo. Ok. Dovrei essere riuscita a fare il tutto senza commettere errori. Ok, quindi abbiamo incollato i due pezzettini sotto e noi adesso, guardate, quando andiamo a tirare, abbiamo le nostre pagine che si spostano. E se li inseriamo, abbiamo creato la nostra cascata. Ok. Quindi questa era, era il fronte della nostra pagina. Adesso occupiamoci del retro. Mi raccomando, laterali sempre sulla parte. Esterna. quindi vuol dire che adesso saranno in questo modo e questo sarà il nostro retro da lavorare allora per il retro i cartoncini sono molto più semplici perché adesso vi faccio vedere quello che ho pensato dunque eh, abbiamo un cartoncino delle dimensioni di 30 centimetri non l'ho scritto ma lo scrivo qui così è più chiaro quindi totale eccoci totale 30 centimetri dove sono andata a fare un piego a un centimetro poi ho lasciato 14 centimetri un altro piego ho lasciato 7 centimetri e mezzo un altro piego e sono rimasti 7 centimetri e mezzo, mi sono persa al 5, ho, ho messo la virgola, ma non ho messo il 5 quindi abbiamo un centimetro, 14 centimetri, sette e mezzo e sette e mezzo. Ora fatto ciò, in questo caso, cosa vado a fare? Anche qui prima di eh, attaccare la mia struttura alla pagina, faccio che andare a rivestirla perché poi dovrò fare un'operazione sulla carta di fondo della pagina ma la facciamo dopo quindi preferisco finire prima tutto eh, tutta la struttura io chiaramente ho già come prima ritagliato i particolari dal kit papavero per non perdere tempo i particolari che mi servono per eh, che mi servono da incollare quindi, adesso comincio ad incollare tutti i particolari ora io sono andata ad incollare dei particolari sul mio supporto ma non tutti perché bisogna fare delle lavorazioni quindi ho incollato, vedete la parte frontale in questo modo l'ho completata perché la mia pagina si piegherà in questo modo qui praticamente quindi cosa ho fatto i tre lati li ho completati in questo modo qui però rimarrebbe tutto vedete molto svolazzante quindi eh, ho voluto fare la chiusura in questo modo qui allora ho preso una, una carta un particolare della carta e l'ho tagliata questo sono 7 centimetri e mezzo se non ricordo male sì, 7 cm e mezzo quindi io cosa ho fatto? ho tagliato un, eh, un cartoncino appena appena meno di 15 cm e l'ho piegato a metà in modo che guardate se io lo inserisco vedete rimane perfettamente all'interno ora cosa vado a fare? guardate allora in questo eh, cartoncino vado ad inserire una calamita chiudo un attimo le colle perché altrimenti mi si secca tutto allora calamita che ho preso sia sì, qui. allora prendiamo una calamita queste sono le calamite forti che utilizzo per per, per tutti i miei album e la vado a mettere diciamo centrata ma non diventate matti fermo anche questa con del biadesivo così sono sicura che non si muove più quindi la centrate e la metto così a questa distanza in questo modo e fermo con il biadesivo Ora cosa faccio? Prendo di nuovo il mio pizzo che ho perso già, no? Allora, prendiamo di nuovo un pezzo di pizzo, questa volta lo prendo un po' più lungo perché lo voglio fermare bene per non rischiare che, che poi scivoli via e faccio in questo modo. Allora, intanto posso aprire il biadesivo, che, okay, okay. ok, in modo da andare a mettere... Il mio pizzo così sopra, che questo è un fermo, mi fa molto ok, ferma molto bene così. Ora vado a chiudere la mia pagina. Quindi, colla. Questa, vedete, è un'operazione veramente semplice. Ok, così. magari metto un briciolo di colla qui dove c'è il mio pizzo giusto per tenere un po' di più ok così perfetto basta pochissima tanto il pizzo è veramente sottile sottile sottile questo pizzo mi avete già visto usarlo io lo, lo utilizzo anche con, eh, proprio con la colla vinilica con la colla stick perché comunque si attacca perfettamente quindi non c'è problema ecco vedete che ho creato un, una tag che potrebbe anche essere utilizzata per inserire una foto quindi cosa faccio? vado a mettere questa questa tag al centro prendiamo un'altra calamita così ok poi mettiamo del biadesivo io faccio così metto un pezzo di biadesivo un po' grande poi magari voi avrete altri sistemi ma io mi trovo bene con questo calcolo più o meno appunto dove dove andrà il mio biadesivo dove andrà la mia dove andrà la mia calamita ma l'ho tagliato bello grande quindi insomma ho un buon margine quindi cosa faccio allora? Stacco il biadesivo. Adesso mi raccomando, come vi ho detto, il biadesivo io utilizzo questa tecnica, però è già provata, riprovata. E adesso io piazzo al centro il mio, così, il mio, la mia tag. Poi vado a chiudere, ma mi raccomando di non premere troppo, altrimenti oltre a portarvi via la calamita, praticamente rischiate di attaccare anche la carta perché il mio diadesivo si attacca tutto e fa un disastro quindi mi raccomando dolcemente andiamo a prendere la calamita a questo punto sì, possiamo andare a finire di incollare il mio cartoncino quindi faccio in questo modo vado a mettere con la stick dappertutto mi raccomando bene sui bordi perché se no, poi vi si apre tutto. Ora qui faccio attenzione perché c'è il biadesivo, che come vi dicevo, se sbaglio non mi permette più di recuperare, quindi facendo molta attenzione così vado ad incollare. Ora praticamente noi abbiamo la calamita che in questo modo... Si aggancia alla nostra tag cosa faccio vado a mettere la calamita in modo da far da fermo anche da questo lato non l'ho messa sotto allora volendo, la potete mettere anche in questo caso sotto la carta di decorazione io non l'ho messa sotto perché voglio inserire questa scritta e dal momento che eh, non voglio fare tanto spessore con due carte visto che ho stampato su carta da 200 grammi eh, se voi mettete troppa carta sopra le calamite rischiate che eh, non, non facciano abbastanza presa quindi ho deciso di utilizzare praticamente questa scritta per coprire la calamita che metterò da questo lato per quello ho già incollato ma voi come vi ho già detto potete anche eh, non, in, non incollare questa parte inserire la calamita e poi chiudere il tutto anche con la decorazione di questo lato quindi cosa faccio? vado a prendere un'altra calamita la vado a puntare sopra quella già di riferimento adesso prendo del biadesivo se lo trovo perché non lo trovo più, eccolo qua. Del biadesivo che aspettate, perché devo tagliare una striscia sottile perché deve essere sì, così va bene ok vado. Ad attaccarla sulla mia calamita e vado a spellicolare sempre io faccio così ma mi raccomando quello che vi ho già detto è eh, perché bisogna sempre fare molta attenzione quindi adesso cosa faccio giro il tutto in modo da incollare il particolare della calamita con il biadesivo sul mio sul mio cartoncino ora vado ancora a mettere del biadesivo sulla mia scrittina in questo modo sopra la mia calamita ho di nuovo solo un pezzo di carta col biadesivo altrimenti avrei rischiato di avere ripeto troppo spessore e magari poi la calamita faceva poca presa ok incollato il mio particolare abbiamo il blocco del mio laterale in questo modo qui ora vediamo come andarlo ad attaccare sulla pagina. Allora, prima di, a, di attaccare la carta che ho deciso sulla mia eh, sulla mia pagina, devo fare ancora un'operazione. Qui ho la letta che mi serve per bloccare la mia struttura, ma io eh, perché rimanga un lavoro finito, voglio eh, farla passare dentro eh, la pagina di copertura. Quindi cosa vado a fare? Prendiamo piano di taglio prendiamo solo la nostra pagina così in questo modo allora mettiamola così io adesso vado a posizionare così ad occhio dove dove mi piace senza cercando chiaramente di centrare il tutto io adesso in questo caso ho i riferimenti della del mio tappettino che vi è, che mi aiutano se voi non avete il tappettino piuttosto con un righello prendete prendete due, due riferimenti e segnatevelo così non rischiate di sbagliare e con il cutter vado a tagliare per tutta la lunghezza Della struttura che ho fatto in questo modo tagliamo anche un pelino in più così in modo che entri tranquillamente e adesso facciamo passare aspettate perché qui non ho tagliato bene speriamo di non fare un disastro ero messa storta non ho voluto girare il tutto, per non perdere tempo speriamo di non aver fatto un disastro guardate che taglio qua così ah ok dovremmo dovremmo farcela eccoci, quindi vado ad inserire, guardate il piego qui nella pagina, devo tagliare ancora un pelino qui perché sennò non entra ok Così rimane un lavoro finito che mi piace di più. Per cui io adesso cosa vado a fare? Vado a bloccare la mia, la mia letta sulla parte posteriore. Allora schiacciamo intanto bene qui. Ok, così. E vado a mettere una striscia di viadesivo. Allora, po'. All sì, bene. posso anche mettere. Mettiamo due più pezzi, tanto non c'è problema così. Tanto poi questa mi servirà anche per bloccare la pagina alla struttura, quindi va benissimo. Ok. Ok così. E adesso vado ad incollare, tiriamo via il biadesivo. ad incollare il tutto alla pagina ok quindi prendiamo la nostra pagina mi raccomando i laterali sempre aperti importantissimo e vado a ad incollare il tutto in questo modo qui fatemi chiudere ancora il taglio da qualche parte ok In questo modo ho preferito fare in questo modo perché così rimane un lavoro più pulito ok perché vedete che quando aprite la vostra pagina che a quel punto noi possiamo togliere la nostra tag e abbiamo tre parti e tre parti, e in questo punto il tutto rimane pulito quindi abbiamo il nostro fronte invece con con la nostra con le nostre pagine a cascata allora voglio ancora fare voglio mettere ancora un fiocchettino qui allora questo è il fiocchetto che voglio andare ad incollare, tra l'altro ho messo il mio foil oro un po' su un po' di particolari, vi faccio vedere per attinenza con tutte le altre pagine dove l'ho usato, guardate che un po che bello però prima di incollare il fiocco mi sono ricordata che avevo tagliato un altro particolare da mettere qui e non l'ho messo e cioè questo particolare che mi piaceva un sacco del kit, questo uccellino rosso che voglio andare a mettere in questo punto in modo che, vi faccio vedere l'idea, solo quando vado ad aprire si vedono i fiori sottostanti quindi devo semplicemente andarlo ad incollare per metà, quindi qui che metto la colla, l'avevo già preparato adesso l'ho visto, me l'ero dimenticato. Meno male che l'ho visto, ok. Quindi lo vado ad incollare così perfettissimo, aspettate solo un attimo che, che fa presa. La mia idea era questa, cioè quando il tutto è chiuso è così. E nel momento in cui decidiamo di aprire si vede tutto il nostro fiore mi piaceva l'idea di, di creare questo particolare quindi vado ad inserire la mia tag a questo punto il mio retro è proprio finito guardate un po che bellino anzi Aspettate un attimo perché vado a mettere un po' di, un po di, fo di foil dorato anche sul, sull'uccellino che mi sembra che rimanga carino. Quindi aspettate un attimino che... Facciamo così... Adesso prendo il mio fogliettino già usato che eccolo qua l'avevo perso e vado ad inserire dei piccoli particolari in questo modo qua ok così mi piace di più faccio vedere ok ora che abbiamo finito posso andare ad incollare il mio fiocchetto non l'ho fatto prima perché altrimenti poi quando giravo il tutto me lo sarei un po' perso quindi preferisco, ho preferito aspettare un attimino prima di incollarlo perché chiaramente ci vorrà solo un attimo prima che faccia presa questa è la tag che ho realizzato da inserire all'interno della nostra pagina come ho fatto per tutte le altre ve la faccio vedere anche qui ho applicato il cartoncino per inserire la foto ho tagliato gli angoli con questa fustella che trovate sempre nella descrizione dei miei prodotti e poi non ho fatto nient'altro che decorarla ho usato di sfondo questa pagina del kit papavero e poi ho ritagliato dei particolari per decorarla questa pagina sarà poi inserita, questa tag sarà inserita nel laterale, come in tutte le altre pagine sul lato destro, mentre il lato sinistro ci permetterà di andarlo, andare a, a collegare la pagina alla struttura. Anche la terza pagina dell'album Flowers è terminata, spero che vi sia piaciuta questa idea di come strutturare il fronte-retro. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi, cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi così eh, mi aiuterete a farlo crescere. Vi ricordo ancora che ho attivato l'abbonamento canale, quindi se avete piacere di darmi un supporto per avere dei video in esclusiva, abbonatevi al mio canale e mi farete felice. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao ciao! Thank mm -hmm. you.